Ecco carissimi, in questa domenica celebriamo la festa della Santissima Trinità. Si può dire che dopo aver vissuto in certo modo tutti i più grandi misteri della nostra fede, la Chiesa ci invita a guardare in modo particolare a questa icona importante che è la Santissima Trinità. È un mistero, indubbiamente si tratta di un mistero e poi è un mistero in difficile da comprendere, se, se è un mistero eh, rimane tale e eh, allora diventa in qualche modo inaccessibile ma fruibile, ma lo possiamo accogliere, abbiamo in un certo senso la capacità di comprendere fino in fondo questo mistero, ma in fondo in fondo, ecco quando parliamo di Trinità che cosa possiamo dire? Come possiamo spiegarci questo mistero? Come possiamo eh, spiegarlo ai più piccoli, ai semplici, a quelle persone che magari avrebbero difficoltà a cogliere eh, lo sviluppo teologico di questo mistero, a cogliere le riflessioni antropologiche, teologiche che si sono fatte, eh, l'inchiostro che si è speso per spiegarlo? Mi viene in mente una domanda che Don Tonino Bello, e lo cito spesso perché mi è molto caro e, e, e Don Tonino Bello in, un, in qualche modo eh, era presente nel tempo della nostra formazione al sacerdozio a Molfetta, per cui non posso dimenticarlo eh, e non posso che citarlo ma con la nostalgia ecco, di, eh, poi, eh, di, di poterlo testimoniare, poterlo anche vivere, in qualche modo imitare ma questo sicuramente non fa parte di questo programma, di questo video, fa parte della spiritualità di ciascuno di noi. Ma lui ecco, ricordo che fece una domanda ad un amico sacerdote eh, impegnato tra, i, tra gli zingari e disse, gli disse senti ma dimmi un po' come posso spiegare ai piccoli, ai poveri eh, la grandezza di questo mistero di Dio che è uno ed è trino. Io mi sono cimentato in discorsi teologici, ho preparato qualcosa, ho parlato di Dio come, e dell'uomo eh, come immagine, icona della Santissima Trinità, che sono risvolti spirituali molto belli. Ma dimmi, dimmi, come posso? Eh, sembrerebbe che insomma, Don Vincenzo gli avesse detto, guarda, non devi fare uno più uno più uno fa tre, ma uno per uno per uno, cioè devi aggiungere. Ecco, si tratta di moltiplicare in effetti l'amore di Dio si moltiplica. C'è una circolarità di amore, vorrei dire, che, che passa dal Padre al Figlio, dal Figlio al Padre, nello Spirito Santo. È una circolarità di amore che ci avvolge, che ci coinvolge, che ci prende. E c'è un'attenzione di Dio anche per la più piccola creatura, la più lontana, la più remota, la più dimenticata. Questo amore avvolge il mondo, questo amore coinvolge tutti. Bisogna solo lasciarsi coinvolgere e lasciarsi avvolgere da questo amore. Lasciamoci avvolgere dall'amore di Dio e testimoniamolo con la nostra vita. Buona domenica a tutti.